E oggi è la solennità di Cristo Re eh, si tratta di una, di una festa importante per il fatto che chiude un anno liturgico e ci prepara immediatamente al nuovo anno liturgico. e La Chiesa ci invita a guardare a Gesù, Cristo, come Re dell'universo. Ci propone questo anno il Vangelo di Giovanni dove vengono messe in correlazione due modi di concepire la regalità, la regalità secondo l'uomo, una regalità secondo Dio. E in modo particolare qui è Pilato che eh, manifesta tutto il suo potere e lo vuole imporre, come sappiamo, no? il potere, potere mondano, potere semplicemente interessato ad un tornaconto personale, il eh, desiderio di sottomettere e di eh, imporre. Quindi è un potere che si impone, e con la forza. Lui si crede la verità, una verità che si impone. Questa è la legalità secondo l'uomo, che peraltro, voglio dire, non c'è bisogno di essere re come Pilato, come tanti re di questo mondo, per sentirsi così, un pochettino dei ucci, un po' ecco, sempre pronti a imporsi agli altri. In qualche caso no, capita no, di ritrovarsi in situazioni imbarazzanti, in cui c'è qualcuno che vuole assolutamente imporre il proprio pensiero. Sente che quel pensiero, quel suo modo di parlare è giusto, che quella sua visione della vita è la più giusta, è la migliore e l'unica e cui tutti devono adeguarsi. Un atteggiamento analogo a quello di Pilato e di tanti altri potenti della Terra che vorrebbero imporre con la forza, eh, le proprie idee, quindi anche nelle relazioni umane si intreccia questa visione della vita, visione ecco, del mondo. E di fronte, di contrappunto a questa legalità dell'uomo, c'è la legalità di Dio. Ecco, Gesù ci insegna a guardare dall'alto al basso, ma non nel modo in cui pensiamo noi. L'alto, l'alto dei cieli, l'alto del regno, eh, paradossalmente è proprio il basso. Eh, quando Gesù si inginocchia e lava i piedi ai suoi, quella è la dimensione più alta della vita, di chi non esita a farsi servo e a donarsi agli altri, quindi il potere che si manifesta nel servizio, una regalità che si manifesta proprio nel servizio, chi ha la verità in se stesso, la verità di Cristo è disposto a inginocchiarsi, quindi la potenza no, di una regalità in Cristo è nel, nella capacità di inginocchiarsi anche di mettere in discussione tutto, anche quello che si è, quello che si fa, quindi la, la forza sta in questo piegare le ginocchia e fare lo stesso gesto che Gesù ha fatto mettendosi al servizio di noi degli altri e questo anche in questo contesto in cui la Chiesa vive, eh, vive proprio l'esperienza del sinodo, è necessario ascoltarsi, è necessario ecco, venirsi incontro, è necessario capirsi, è necessario anche essere disposti ad accogliere il pensiero dell'altro può essere sicuramente più illuminante del mio e con questo non devo, non devo abbattermi, o non devo così prendermela, perché appunto quando io vivo questa dimensione della legalità, questa dimensione di fede, questa consapevolezza di essere nella verità di Cristo, allora non ho paura di nulla, metto in gioco la mia faccia, perché Lui sa che che io sono quello che, che sono con le mie fragilità eh. e quindi chi fa questo, chi vive eh, la fede in questa maniera sa bene ed è disposto anche a rimetterci la faccia e non si pone dei problemi, non si fa dei problemi, non pensa a quello che gli altri potranno pensare di lui perché sa che quella è la via, la via della semplicità, la via della, del servizio, la via della carità, dell'amore reciproco. Ecco, questa è la regalità che Gesù ci vuole testimoniare, nella quale noi pure, a motivo proprio del nostro battesimo, eh, vi entriamo in pieno e partecipiamo in pienezza. Buona domenica.